We'll be Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Oggi siamo direttamente qui nello store di Giochi Preziosi! E eh sì, vi aspettiamo eh, alle 17, qua per incontrarvi dal vivo! Finalmente, non vedo l'ora! Anche io non vedo l'ora, così oggi ci sfidiamo! E a proposito di sfide, Giada, ci sfidiamo anche in questo momento! Ci sto, però okay. nel mio modo, Johnny. Va bene, nel tuo modo! Ci porterà le bustine Federico! Ciao Federico! Ciao! Grazie. Mi raccomando, la bustina fortunata! Anche per me, perché l'altra volta mi hai fatto perdere! Federico, ok. Non è vero eh. Come no? no? Sì, ho perso no. Non è stato cosa sua è che tu bari di solito Non è sera. vero Sì Oh, oh. oh perché dici Oh? Allora Grazie Che vuoi? Sono curiosa di vedere cosa hai trovato Grazie Federico Allora ho trovato Sei pronta? Sì, Vulcan! Ma anch'io ho trovato Vulcan! Dai! Ok, ok, ok. Sulla card, Giada, lo diciamo insieme? Magari è lo stesso. Che 3, che è lo stesso. 2, 1... Il numero 8. Anche tu? Ai, dai, dai. Ah! Qua a darmi pari, eh! A darmi pari. E sotto al piede che numero hai trovato? Dammi il anni? tuo vulcan che io ti do il mio. Qua È il numero 3. Sì. Allora siamo pari. Oh, vedi, questa cosa è meravigliosa, già. Vabbè, dai, così può andare. È meravigliosa, almeno non ho perso. Oggi vi aspettiamo qui alle 17 allo store di giochi preziosi in piazza Duomo a Milano. Assolutamente non potete mancare. Vi perché, ragazzi, è grandissimo. Vi vogliamo Eh, esatto, vi vogliamo in tantissimi così ci sfidiamo anche dal vivo, va bene? Ok, adesso Giada mm. um, Io vado un attimo là Che ho visto un Lord Electron Che mi piace eh, particolarmente No Johnny Dobbiamo tornare subito in studio Perché abbiamo tantissime cose da fare Ok Poi alle 17 Torniamo qui E incontriamo i nostri amici Ho oh, capito Ma anche qui adesso Abbiamo tantissime cose da fare eh, Ma le facciamo dopo Andiamo in studio Andiamo Wow Mi oh, stretto Sì, guarda Sono miei No è sì, sì, che è giusto ed è giustissimo. No. Sì, perché questo è un patto che avevamo fatto l'altro ieri. Quando avevamo no, detto: no nessun sì, fatto, tu hai detto che no, sì, tu hai uno. detto che volevi le bustine, quelle nuove. Io ho detto che prendevamo gli stretch mm. Tu hai acconsentito. Non è vero, e adesso no. che hai acconsentito. No, no. Gianni, ascolta, sì. ascolta. Tu dici sempre che sei bravo, che sei gentile, Guarda che mi fai i sono... regali. Ascoltami. Sì. Però, se fai così, non sei tanto bravo e gentile, sei cattivo. Almeno uno, dai, se no, non possiamo giocare insieme. Diteglielo, bambini mm, Va bene Giada, va bene Non farmi pesare le cose però Dai uno, posso sceglierlo? Solo perché ci volevo giocare io questa volta con tutti e tre Non significa che io non sia gentile No, non è vero, perché tu li hai presi tutti così E anche mi hai detto ne vuoi. Allora, io. se indovini quello che ti do adesso È quello che, quello che vuoi se, Allora, se quello che vuoi Sei un po' confuso sì. Se quello che vuoi è quello che ho in mano, lo avrai Ok Avete capito? Cioè, se quello che lei adesso dirà è quello che io ho nella mia mano. È mio. Sì, però solo se è quello che vuoi. Certo. Ok. <ride> Sei pronto, Sì. Titano. Ta-da! È mio! Ma... Ma non è giusto! Avevo fatto lui, com'è possibile? No, allora non volevi darmelo. Sì, Dai, darmi. giochiamo insieme allora, guarda. Okay. Guarda come si allunga il mio Titano. Wow! Oh. Perché sì, abbiamo Titano... Abbiamo Eklos e Lord Sol Guardate un po' come diventano grandi Sì perché allunghi la testa Aspetta facciamo una cosa Guarda io tiro questo Tu tiri questo E? e io ci le eh, sono tutti così! Mi sono tre. <ride> <ride> Aiuto Ok Forse eh, è, eh, è arrivato il momento di Che cagormisica sai. Forse è arrivato il momento Che possiamo andare avanti Andiamo Ora è arrivato il momento della... Bacheca Gormitica. Gormitica! Però Johnny c'è una cosa importantissima da ricordare ai nostri amici! È la cosa che accade oggi? <sussurra> sì esatto! Okay. Tra pochissimo saremo allo store di Giochi Preziosi in piazza Doma Milano per Per incontrarvi dal vivo dalle 17... Alle 18 Mi raccomando In tantissimi vi aspettate. E se noi eh. abbiamo Il nostro anche watch Che ci dice l'orario eh, Perché non possiamo ritardare eh. <ride> È vero Questa volta Seguiteci vero. anche in live Perché noi continueremo A farle online con Sì i bambini bamb Che abitano lontano Possono iscriversi A gormitishow.com mm. Per fare le, le live Insieme a noi E ci sono tutte le istruzioni Ora mm. eh, Prima di scappare Già da una donna Di contare i bimbi mm. ehm, Abbiamo Pablo E Josué eh, Che ci hanno mandato Due super foto Allora Pablo È bello fiero Di avere la sua arma di, di, di Guarda come, come Gli ha schierati. Tutti per la battuta, la tornata così, così tutti, tutti, Lui li comanda. Lui è così bello lì dietro. E poi abbiamo Giosuè che invece ha una posa un po' più, no? Sì, lui è di, in mezzo. suoi gormiti di invece. riflessione. È vero? Di è vero. riflessione, di riflessione. Bravi ragazzi, grazie, bambini. Continuate a mandarci tutto il materiale possibile. A appunto. Giada le watch dei Gormiti. Manca poco, manca poco. Andiamo. Allora, li salutiamo. Vi sal aspettiamo tra pochissimo, eh, mi raccomando. Lo saluto da Gianni e Giada. Ciao! ciao. Basta